Ciao a tutti gli amici e i fan della pagina dell'Orto Dio Oggi non mi sento per niente, i dolori alle ossa sono fortissimi però non, non volevo far mancare un'altra puntata della rubrica Cambia Vita E oggi parliamo per l'appunto di frutta Vi ricordate che vi avevo detto che vi sarebbe necessario un fazzoletto di terra, un terreno più grande è, meglio è. Io appunto ho avuto questa fortuna di avere il terreno della mia famiglia e una grande fortuna che ho avuto è che il mio bisnonno Lorenzo, quasi cento anni fa, ha piantato dei bellissimi olivi, no non questo, questo. ecco questo ad esempio, quello che tra l'altro guardate, l'oliva si sta già facendo nera quest'anno la stagione è molto in anticipo e gli alberi da frutto rispetto agli ortaggi rispetto ad altre coltivazioni convengono per vari motivi intanto hanno un'enorme durata da quelli che durano di meno per esempio le pesche, le pesche... questa è una pesca la pesca campa 15-20 anni non è tanto ma molto più di un pomodoro o di un'insalata eh, questa è una vite una vite che campa 100 anni anche di più e poi abbiamo appunto il re l'olivo che questo ti campa pure 5000 anni allora la, gli alberi da frutta all'inizio quando sono piccolini li devi curare parecchio una volta che la pianta è cresciuta più è grande più le radici si sono allargate più è facile che ce la fa da solo gli devi dare meno cura e quindi sicuramente avere un frutteto, soprattutto come investimento negli anni, è una cosa più importante piuttosto che pensare all'orto o a piantare legumi o altre cose. Co soprattutto con i cambiamenti climatici che stanno arrivando è il caso di valutare quale frutta mettere, quale frutta non mettere, perché ecco, se uno per esempio vuole fare come cerchiamo di fare noi che cerchiamo di fare nemmeno biologico, ma di usare meno prodotti possibili, che siano chimici, che siano biologici, usare meno prodotti possibili, eh, alcuna frutta molto delicata, ecco, le pesche sono un po' delicate, non è facile farle venire bene, le, le noci, le mandorle, le nocciole che hanno la buccia, eh, sono, molto, sono molto più resistenti. Uno, uno dei frutti più resistenti che soffre, pochissimo il caldo, pochissimo la secca quindi vi consiglio è il figo d'India guardate che bel figo d'india che ci abbiamo qua questo è cresciuto tutto da solo è bastato mettere una pala e poi quegli anni è cresciuto da solo ad è enorme guardate quanti ce ne ha ancora da raccogliere ce n'erano ne ce n'erano ne centinaia ce li siamo mangiati io, mio padre, gli amici. Questi se non li raccogli. Da agosto che sono pronti, settembre, ottobre, novembre, dicembre durano i mesi. Quindi è un ottimo frutto, un ottimo frutto da, da tenere per mangiare in qualsiasi momento. Poi se uno volesse anche fare una coltivazione e venderli, perché no? Ma qui mh, parliamo di cambiare la propria vita innanzitutto partendo dall'autoconsumo. Quindi il figo d'India assolutamente ve lo consiglio. E come vi consiglio gli olivi? come vi consiglio gli olivi, per fare l'olio d'oliva, l'olio già costa tantissimo, stava sui 10 euro al litro da queste parti, aumenterà sempre di più, ma con la guerra sono aumentati gli oli vegetali, e vuoi che non aumenta anche l'olio d'oliva, e sentivo proprio un esperto di economia che diceva, invece di s'appresso ai bitcoin, e agli investimenti strani, gli NFT, le leve finanziarie, perché non vi comprate un oliveto che li regalano quasi al giorno d'oggi ci sono tanti uliveri abbandonati e sarà un ottimo investimento per il futuro effettivamente se mio nonno faceva una casa con la piscina sì, mo mi mettavo a fare il bagno con la piscina ma non c'avevo l'olio d'oliva invece io tutti gli anni mi posso fare il bagno nell'olio d'oliva per, per quanto ne facciamo c abbiamo, c abbiamo più di 200 piante e facciamo anche tanto vino con, con, tutte, queste, con tutte queste viti ci abbiamo vari tipi di frutta io qualche anno fa ho provato a mettere i kiwi pensando che fossero un frutto tropicale invece purtroppo anche il, il kiwi soffre il caldo la secca e ha bisogno di parecchie cure specialmente da piccolino quindi non so se consigliarvelo però una cosa che vi consiglio assolutamente è il fico vedete questo bellissimo fico questo adesso non ce li ha più i fichi però ci ha dato tanti fichi a luglio e tantissimi a settembre praticamente potevo venire a fare qui colazione invece di fare colazione con i biscotti del supermercato a luglio e settembre si può fare colazione con i fichi che sono buonissimi e anche questa è una pianta come il fico d'india che non gli devi dare praticamente niente io penso che al massimo il mio padre forse gli dà l'acqua ramata ma non credo l'acqua ramata la diamo alle olive la diamo alle viti Praticamente diamo solo acqua ramata, coltiglia bordolese. E, per esempio le mele, se volete provare a farle, fatele, ma quelle ci hanno bisogno di freddo e ci hanno bisogno di tanti prodotti, noi, noi non riusciamo ad avere tante mele buone, la maggior parte vengono mangiate dagli insetti e da, dagli uccelli, quindi non è una cosa semplice, però scegliendo la frutta giusta, negli anni ci si può creare un frutteto, che fornisce in, tutti, in tutte le stagioni certo da noi in inverno c'è poca roba però comunque i kiwi, i melograni arrivano fino a tardi novembre, dicembre in dicembre, gennaio comunque ci stanno gli agrumi, i limoni gli aranci, i mandarini e poi si ricomincia presto in primavera con tutta la frutta quindi mettendo vari tipi di alberi si può, si può avere frutta eh, in quantità in vari, in vari, mo in vari momenti dell'anno, noi qui ad esempio abbiamo anche un nocciolo vicino al figo d'India, vedete questo è un nocciolo, tutto il frutteto grande ce l'abbiamo in fondo al terreno, comunque ci sono... Pesche, albicocche, prugne, mele, pere, ciliegie, amarene, eh, mandorle, noci e nocciole, ve l'avevo detto. Eh, si possono provare a mettere tanti tipi di frutta, poi anche a seconda dei gusti personali, e appunto fate attenzione sempre al clima, e al tipo di terreno che avete, a seconda di dove abitate, in sud Italia, in nord Italia dall'italia però una volta che ci avete questo terreno prima di pensare alle piante stagionali alle piante che si raccolgono dopo breve tempo pensate a lungo termine pensate a alberi che una volta che vengono fatti crescere e vengono portati guardate vi faccio vedere questo piccolo fico alberi dicevo insomma che vi daranno frutti per anni questa mela è morta, però vedete è rigermogliata. La faremo crescere, vedremo dove andrà. Questo figo, quel figo lì giù, comincia a diventare grande. Chissà se diventerà grande come quell'altro, come il fratellone lì, che, che ne fa secchi di fighi. Ecco, un figo del genere, con, non è che bisogna averne tanti, con un solo figo del genere, guardate quanto è grosso, a luglio e a settembre ogni giorno fai un secchio di fichi cioè che vuoi di più e certo magari le pesche ne metti di più perché sono piccole però per esempio abbiamo delle albicocche che le annate buone anche quelle sono cariche di albicocche e puoi ogni giorno andare a fare i secchi nelle, nel periodo che, che, che ti danno i frutti quindi la cosa migliore è avere tanta frutta diversa che è pronta in vari periodi diversi e mio padre consiglia di usare tutte specie primutiche, dice lui, tutte specie che escono per prime, perché generalmente le specie che, met che ci mettono più tempo a maturare, stando più tempo sull'albero è più facile che vengano poi attaccate dagli insetti, dalle malattie, mentre le specie più veloci che è il frutto è pronto prima devi dargli meno prodotti o se sei fortunato nessun prodotto e questa mi sembra una cosa abbastanza intelligente quindi se ad esempio le pesche cominciano a essere pronte da maggio poi ci sono anche varietà che sono pronte ad agosto a settembre però tendenzialmente noi quelle non ce le abbiamo abbiamo quelle di maggio, giugno e basta poi luglio, agosto si passa ad altra frutta e niente vi, vi sto portando a fare vedere il frutteto piano piano scusate che cammino piano ma eh, oggi ho dei dolori terribili oggi è tanto che riesco a stare in piedi poi questo nostro terreno non è, non è in piano ha delle parti molto ripide come quella dove sto adesso quindi bisogna andare piano però non è che l'ho comprato è il terreno della mia famiglia come si dice a cavaldonato non si guarda in bocca e anche perché anche se guardiamo in bocca a questo cavaldonato guardate quanti belli olivi che mi ha piantato il mio bisnonno non mi posso proprio lamentare poi mia nonna e poi mio padre che li hanno curati e li hanno fatti crescere, non mi posso proprio lamentare, ecco, già solo con tutte le olive e tutte le viti, una gran produzione di olio e di vino che uno ce l'ha per sé e volendolo potrebbe dare agli amici, ai parenti o vendere, però abbiamo anche questo piccolo frutteto, oltre alle solide viti, vedete vi faccio vedere qualcosa di diverso, questa che è una pesca, questa è una bella pesca cresciuta, eh? ce l'avrà almeno 5-6 anni, eh, qui abbiamo due piccole amarene, queste sono due piccole amarene, quelle tre a vederle da lontano mi sembrano altre pesche, Lì giù c'è un mandorlo. Eh, ci sono un sacco di pesche perché mio padre ama le pesche. Eh sì, vedete, anche questa è un'altra pesca. Questa che è una ciliegia o una marena? Un albicocco, mamma mia che ignorante che sono! No, questa è una marena! Oh. Altra pesca. Altra pesca, altra pesca. Sì, avevo detto che vi portavo in un frutteto, in realtà vi ho portato in un pescheto, perché non trovo più l'erbicocca, le prugne e il resto, trovo solo pesche. Però, vedete, insomma, guardate queste che belle foglie verdi che ha. Eh, io, io, per esempio, non andrei troppo avanti con la coltivazione delle pesche, perché la vedo problematica per tanti punti di vista, però mio padre è stan fissa, gli piacciono, c'ha ragione, e quindi anche voi vi potrete scegliere il vostro frutto preferito io per esempio preferisco le albicocche ora porta porto a vedere un'albicocca carina un'albicocca carina qui abbiamo il boschetto ricordatevi se è possibile di tenervi sempre un pezzo di bosco poi in qualche altro video vi spiego perché però prima di salutarvi vi faccio vedere qualche altra frutta che non sia la pesca, sennò poi sembra che all'orto all'ortodio ci sono solo pesche. Ecco, lei è una ciliegia, per esempio. Questa è una ciliegia, che ovviamente le ciliegie se ce l'aveva ce l'aveva mesi fa. Guardate questo olivo quanto è bello, quanto è maestoso. E c'è pure tantissimo olivo da raccogliere quest'anno ne facciamo di olio, meno male, ecco un albicocco, il frutto preferito mio per ora è l'albicocca, poi piantandone altri vedremo, magari cambierò gusti, il tuo frutto preferito qual è? Qualsiasi sia comincia a piantare alberi da frutto, questo è un ottimo investimento per il futuro, detto questo per oggi ti saluto, ciao dallo sciamano dell'orto Dio dall'albicocca dell'ortodio.